Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco 007 E oggi con noi c'è un ospite specia speciale Paolo? Buongiorno Ok, lui è Paolo Ecco, è il tizio lì Ora, un secondo che ah, devo alzare volume della tv Ehm, um, sì No, troppo Ok, basta. Ok Mi vabbè, posso. basta Inizio yeah. Ok, oggi è Halloween Per voi non lo sarà Quando <ride> caricheremo il video perché... Sì. Uh, e adesso io chi devo essere? Ah è vero, c'è lui. Quindi allora. Io devo essere Rosalinda. Marco deve essere mare. Tu scegli uno. Una scegli casa. chi vuoi, Luigi. Ok. Vabbè, è giusto, più o meno. Perfetto. Allora, in questa parte dobbiamo continuare l'avventura, insomma. Vabbè, il mondo fiore. Aspetta, fammi passare un pochino. Allora, questo è un mondo difficile, quindi morirai sempre. Ok. <ride> ho abbassato il volume del gamepad interruttori degli orrori ahiaia ok tanto ci sono io e Marco che okay, più o meno ce sappiamo fare okay. ok io sto già morendo insomma solo in questo video ci possiamo chiamare per il nome del nostro costume ah ho capito okay, si devi sono... trasformare tutti gli interruttori basta che no, no no no cammini. il contrario tutti in punti esclamativi, non no, no. smettila di camminare, insomma. Dai, siamo Va. morti tutti tranne te. Tutti tranne? Paolo. Paolo, smettila di camminare. Vai indietro, Marco. Allora ri ricominciamo tutti. No, non ricominciamo. Non il livello, mettiamoci tutti qua sulla scala. No. Allora, Paolo, tu vieni con me. Ti porto io. <ride> tu resta fermo, ok? Perfetto. C'è voluto mezz'ora ah, per fare sto Paolo. Vabbè, ti posso anche Ok, ma finché sei con Paolo sia sicuro. Beh ci chiamiamo con il nome dei nostri costumi. Allora, io e non so me. di che cosa, da, che cosa sono, sono vestiti. Uh, quel power up nuovo. Ma io sono oh. qua. Tu sei Luigi, puoi prenderti il tarnucchi conviene. Prendi Prendimi no? Meno il tasto vicino a uno, bravo. Eh, Ora prenditi il power-up eh, Bravo. Ora oh, puoi volare, tenendo il premuto uno Ok, lui non sa giocare a tre volte, però noi lo facciamo giocare perché è lo speciale di Alu Più o meno, non è uno speciale però... Non, non è uno speciale è di Alu Vai corri so, Soltanto che visto che è Alu, l'abbiamo invitato qui Come mi No, Marco! Ecco, eh, dobbiamo ricominciare di livello. Ok tutto grazie a Marco che non doveva. Ok, questo è il problema del multiplayer, non si capisce niente. Ok, vabbè. vabbè per per no, no, non... no, no. No, no, Mi ha, de... no, mi ha detto dopo, che la devo. Dopo cominciare. lo rifacciamo. Lo dobbiamo rifare, non ricominciare. Ah, oh, sti tizi. No, no. Vedi, cattiva. Ah, Vedi. Yeah. Ok, la cosa buona invece è che abbiamo molte vite, quindi non importa se qualcuno di noi vuole più che altro però importa quanto sclero ci fai fare sta roba yeh si ricomincia vabbè <ride> <ride> probabilmente faremo tipo a tre no, livelli tu vieni con me e non fare nulla no ho capito come devo fare sti cavalli non devi trasformare tutti sì, in suddestra Intanto Intanto Mario è morto e Mario è morto il me, marco 007 5 7 Ok, Mi resta fermo. Perfetto. Ora si può proseguire. Bravo. Eh. <ride> bravo Luigi. Come bravo Luigi? Io, è ho, fatto. Fatto, io ho fatto tutto. Sì, lo vita. so, è morto. Per questo ho detto bravo Luigi. No, no, no. no. Li uccidiamo prima tutti. Uccidiamoli prima tutti. Per non riprendere. Ecco, bravo. Come ti bollo? Eh, ah, due. Ecco. Oh, Luigi! giù! Non si vede! Vedi! Dove vai, Luigi? Dove vai? Basta, sto punto scusa. Oh! Oh mio Dio! Taglio! Tagliamo! Vedi, imbollati, Luigi! Non ti serve questo, Luigi! Imbollati, Luigi! Imbollati, Luigi. <ride> Luigi! Non ti serve! Mi stai mollando, credo! No, ora resta lì, non fa niente. Non con me. Imbollati di nuovo. Non il Eh no, ma, ma sta con noi, quindi... Ok, prendi il fungo Luigi. È morto Luigi. Vabbè, no. vai a prendere il cerchio, io resto qui. Così prendo le monete che sta con Eh, vedi cosa... Alleluia! Okay, ok, ora riprendiamo. No, abbiamo già ripreso. Noi abbiamo già. Sì che abbiamo ripreso. Quando hai detto ok riprendiamo. Ah, ok. Perfetto. Tu non andrai giù. Scusa. Scusa, non basta per scusare quello che hai fatto. Ma io dove sto? Sei qua. Ah, ecco. Perfetto. Ok, ora. Allora. Vieni con me Non premete niente, ora faccio io. Ma non abbiamo preso niente. Uh. Ok. Ok. La palla che ci serve. la. Oh, capito. Non sprechiamo, buttate la palla, sta qui. Sta qui qualcosa. Ecco, vedete. Ci penso io. Lancia la palla lì, Rosa, linda. Linda Rosa. C'è un'altra palla. Sì, non prende la bandiera. Ok, dobbiamo rifare il livello a quanto pare. Perché abbiamo e... mancato la prima stella. Bravo, e... resta lì, Luigi. Ora vieni. E calpesta un vuole... lì. Clic. Ok, vieni. Luigi, Luigi. Prendi. Prima bandiera, Luigi. Vai alla bandiera, va bene. Basta che almeno non mi non... useremo <ride> però Paolo, sentiti libero di parlare no, no non a dire okay. ok cacchio è possibile da dire no, that's right <ride> ok ora niente, rifacciamo, troviamo la stella e tagliamo quindi... Mi... secondo no. me sta, gli, sta dietro è probabile, ok? Eh, taglio. Prendi no, Guarda lì. Uno. E ragazzi, in realtà qui, appena dietro c'era, il blocco Ora, voi fate fare eh? a me No, che Sono io la stare di questo video, no? Comunque, no, sì, no. adesso sono io <ride> Prendi sono a Sono io la no? stare di questo video, no? No, no tu non lo stai you Tu sei soltanto perché sei venuto da un video, no? No, non sei adesso Beh, Wow eh. Praticamente ora abbiamo tagliato, vero? Sì. Ok, abbiamo completato pure questo livello e ora finalmente possiamo passare al prossimo dopo 12-13 <ride> mi minuti per fare un livello. Vabbè, è tutto taglio. Eh, però... No, ci sballa tutta... Tutti i nostri calcoli, Tra, tra virgolette. Sì, comunque stasera noi dobbiamo festeggiare. Dobbiamo... Non Bene. gliene frega niente <ride> Siamo su Youtube Miniera acquatica del ah, cambia personaggio, ritorna Luigi mano. Ah è vero, tu, tu puoi essere chi vuoi tanto Ok, okay. corri Ok, Paolo morirà tanto Quanto morirà? Vincercelo nei commenti <ride> <ride> wow. Già Gian lì sono okay, arrivati, <ride> ecco sono già morto siamo okay. già siamo giocando tutti i morti! Abbiamo capito Dannazione uh, Sappiamo che solo qui stanno le robe Come prendiamo le, le robe Gli impal sta Se vuoi, se no c'è il gatto e lo puoi usare Beh, imbollati con, con meno. In e me. eh, appunto imbollati se, se vuoi essere più fortunato No Corri Via. ce l'ho fatta! anch'io no, no, imbollandomi il gatto è mio bisogna rompere lì con cosa? non lo so no. dove è mio? hai no. sprecato il gatto no, non si può Aiù. Okay. Corri orri rompi ma qua non posso uccidere solo io distruggi sì. sono morto perché ma non distruggi? ma, ma cos'è? ci ho provato, è un blocco enorme allora Marco, ora io mi prendo un gatto, tu mi, mi fai passare. Ho sentito il, il citofono. Oh, tu... No, no, non devi fare niente. No, oh, è il citofono. E eh, mi caliamo. Siamo abbiamo. soli. Non devi aprire. Cosa soli. è C'è questo gatto qua. Siamo soli. Ok, eccoci. Abbiamo ti tagliato ti... un pochino perché il caro nostro Marco doveva aprire il citofono immaginario. Ma alla fine ha preso ah, soltanto il mio ecco carico Ha preso soltanto il carico a te oh, sì, no, no, prega, Non ho niente. Marco Ah, apri qua io. Alleluia Dove sono? Io. Ah, io. No, sono io ma non penso sia a te, è vero Marco Lì cosa c'è? Niente C'è una okay. cassa! Ci sarà me. un power up Era proprio qui la stella Che cosa ti aspetti? che sia il nuovo lì? penso io a voi, voi correte solamente. Hai capito, bravo. nazione! Oh mio dio, gli ho saltato, per fortuna. Ecco, c'è un sacco di cose... Mm. Ok. Vuoi uh, io... prenderlo il gatto Peach? No, non lo prendo. Cosa? Fammi, sa fammi entrare nella bolla... Corri, prendi tu. Ma non Marco. ho preso niente, sono passato Vai, corri, vai sulla piattaforma così posso, posso spawnare Perfetto, mi sembra <ride> Vabbè, dai, ora dobbiamo solo completare il livello, non ci interessa più niente Ok, tranne la bandiera, ma tanto ci, ci sto io Basta, ora, stai al sicuro, eh Ok, corri Non ci interessano quei posti, arrivano pure da sopra, ora Prendi, sì. prendi Mario e corri Perfetto, vai. Vieni. Vai, Picce, vai sulla bandiera. Picce, vai, Vabbè. Devi saltare. Saltare. No, non hai saltato, stai correndo dentro la bandiera. Sì. Ok, vabbè, l'importante è che abbiamo completato questo. Poi si salta. Con, con una, due, Con due, volevo dire. Due, no, no, tu stai premendo uno. Forse tu... hai premuto troppo poco. Devi familiarizzare bene con entrare con lui, ok. Ah, quel livello. Dai, nice. sì. No, qua devi accendere tutte le torce. Allora... Io l'ho ho già fatto off camera. <ride> Io no. no, <ride> no non, non ci sono veloci. Ok, Paolo, se vuoi puoi cambiare personaggio, però sì. puoi pure sì. rimanere il Con uno si cambia. <ride> <ride> scritto lì, uno cambia. Avete il P.C. mi sta simpatica. Ok, il mio signore. Figlio. Tutte scuse queste. Il mio signore. Oh! Che te piranha. Serpi Ragna. Io mi imbollo perché non so. Oh, il venite nome. qua, raga. Ah, ti raga, Ti imbolli perché non sai che fare. <ride> Vabbè, raga, ci sono io. Devi. Eh, L'hai preso il fiore di fuoco? Sì, ma l'ha perso, ovviamente. Sì, Vabbè, sì. non importa, ci sono io e Marco. Vabbè. Sei un novellino, lo possiamo, lo possiamo capire. No, io in realtà non, io non capisco nessuno. Anche se uno già il diavete, non interessa tu devi mangiarle il caramello no, devi giocare bene altrimenti ti do... vieni Pitch, stanno le robe, vabbè, attenti... Che... bravo! È una persona intelligente! ma è strabiliante! Combatte? come si combatte? ok ho accesso a uno. uno è vero, non lo sa, so. con uno si colpisce, si spara... ma non lo dici mai? Sì, um, io ti ho già detto, uno si corre, ma uno è inteso anche per usare le trecce. Ok, è? è meglio conservarci il fiore, eh? non si sa mai. Ok, intanto qualcuno Sono è morto. morto. E ne anche ne... con urla di dolore. Pinch'è Sì. Oh, insomma, power. Qualcuno lo clicchi perfetto Però, allora. <ride> non uccidere me. Oh. Paolo, non è che mo che ti ho detto come si fa a prendere di prendere, se no ti ammazzo Se no ti ammazzo, capito? Ok, prendi i soldi, signor Mario. Che, che sennò no qui ci vediamo esatto. noi in Mario Galaxy che stai senza monete. Uh. Mario Galaxy 3. Ok, questo è un passaggio per sotto, giusto? Sì. Sì. Quindi è meglio fare questa strada prima Oh. Uh. Ok, che, che ora su questa no. è una delle parti più difficili. Quindi Paolo, non prendere nessuno. È la parte più difficile del livello. Ok? Quindi bravo Paolo, muori invece di prendere questo, invece di prendere qualcuno. No Ecco. Aspetta lì, non fare nulla. Sali oh, là. Ho fatto aspetta, cose buone. Aspetta. Oh, ok. Il... Accendi le torce. Non sappiamo che cosa ci potrebbe essere. La corona è mia di diritto. Vai, accendi la torcia. Praticamente qua. sto fermando la piattaforma, oh. Muoviti. Accendi la torcia. Mm. Oh. Adesso accendi la torcia. Più no. Bravo. Sì, bravo. Uccidi i nemici. Di... Accendi quell'altra torcia. Vai, Peach. Signor Mario, bravo. Io lo prendo perché non faccio? Perché non hai power-up. Vai, io adesso uccidi quella, adesso accendi la voce. Questa, signora. <coughs> perché? Perché avete consumo tutti i power up? Adesso io non posso. No, fare. stanno lì. È power up. Prendi e ora accendi. Oh. Stai, stai sopra di me, salta sopra di me. Okay. Ok, non è andata. Morto. Ma perché non ci me? Ci scommettiamo ora che non c'è niente? Se accendiamo tutte le cose. No, voci. no, c'è, cioè, non, non, non ricordo io. Solo perché te lo ricordi tu, non può so che sia così. Uh. No! No! Vai, vai, vai! Sono vivo! No! No! Dimmi che ci sono paura! Non ci sono paura! Alla fine! No! Perché i personaggi non fanno più l'audio? Sono morti troppe volte. <coughs> I personaggi non fanno più l'audio. Guarda. Non interessa a nessuno. Perché l'hai premuto tu? Devi morire, Rosalinda. almeno la bandiera non lo rompiamo no. in un modo troppo figo Perché? <coughs> facciamo solo sti tre livelli <coughs> mamma mia anche se il video dura un quarto d'ora ok ora ci mancano due stelle due si sì, ma ti prendono tutte allo stesso modo no No, non è vero. Sì, una Accendo sì. le torce l'altra facciamo qualcosa. Altro. No, accendendo le torce della fine. Cioè no, le, no. le Che cosa? Sì, no, me lo ricordo. È troppo ovvio. Vabbè, andiamo. Vabbè, ora fai. Che, che riprendiamo. Troverà, abbiamo già ripreso. Che l'ho appena ridato. Ah, due in poi non, non, non facciamo più perché li abbiamo ripreso. No, no e mi serve per.. No, dal zucchero. No, no, per, per orientare. Dal zubbio, adesso, in questo livello. Ah, in questo livello? Dai però Marco, sbrigati! Due ore, io più di tenerti fermo la pietofano non posso fare niente il mondo. Vai, ciglio! Certo. È lui che tocca la solta screen. Perché lui c'ha il tablet, il gamepad. Wow, rispediti dietro la palla di fuoco. Ok. Ora tutti, prendete questo hai preso me. Allora. Non lo prendere, Vai. se non lo perdi Tu ci servi come borsa. Ok? <ride> Perché ci vi... servi per lo slot extra. E eh, appunto. Più eh, personaggi beh. ci sono, più slot ci ci sono. Wow! Cosa? Ecco. Ok, no. Perché è morto Todd? No Ok stop Resta così come stai eh? okay. managgia te Todd devi restare in collato Ok dobbiamo uccidere quella ghianta No, ti ricordo Ok Uccisi Alleluia Ora andiamo alla fine senza prenderci a vicenda Smetti a Todd non far ridere stiamo cercando di fare una cosa da 20 minuti bravo muoio che è meno. che meglio che è meglio che è luci? che è meglio che Luci! meglio che è meglio Lo qualcun altro. prendo meglio che è meglio che è meglio che è meglio che è meglio che è meglio che è è Ok, ora accendi le torce, queste tu torce. Tu cerca di tenermi buoni tizi, Uccido. La bandiera non ce l'abbiamo già. E anche, cerca anche di non starmi in mezzo alle scatole. Vedi, te l'avevo detto che stai. Ok, e messa. ora faccio un bel salto un abitamento ma... No catti Marco, mi rovini sempre i piani, ok? Tutti alla mia sal. Bravo. Tom. Evviva! Oh, questo video durerà un sacco ma senza contenuti, siamo a mezz'ora, abbiamo fatto due livelli. Va sì, bene, però È tutto tagliato. Tre livelli, è tutto tagliato appunto, durerà almeno di un quarto di. Possiamo livelli. fare almeno cinque. No basta. Così non mi va più. No, che cosa? Dai, dai questo, questo ne abbiamo fatti tre, tre livelli tripi, Almeno tre ne abbiamo fatti, dai, facciamone anche. No, basta! Basta, okay. non voglio! Questo qua! Questo qui è l'ultimo, perché questo è veramente il posto. Ok. Ok, ehm. allora. Mario e Rosalina. Rosanario. Tu sei vuoi che cambiare? No! No. Io sono todavía! Io no. salto! Ok, dobbiamo correre! Wow. Ora mi impegno al massimo per le mie forze. Sì, sì, morendo. Oh eh, wow. Rap no! Lo puoi prendere con me, non te lo ricordo! Dire, e poi io, ora dobbiamo correre. Io preferisco stare senza fuoco. non me lo prendo. Non mi interessa, si imbolla. Ah, ecco. Signori voglio sai noi. Sì, non penso ci siano via. Sopra. Sopra c'è il tempo. Fermo là, signor Tor. Signor T oppure tu. Tuono. Ok, corri! Ma come si sa che si può fare? Te l'abbiamo detto mille volte! No, non so come si salva, in repai. Un bollo della capa. Oh, oh, oh sentito il citofono. Devono sbrigarci prima che arriva Giovanni. Ma lui mi stava richiedendo. Chi è Giovanni? Ok, no. no non no. chiedete. Non fate domani, tranquillo. No, non succederà. Che non fate. Ok, dai, l'ultima stella ci manca. Uccidiamo tutti. Anzi no, il fare però lo dobbiamo uccidere. No, cioè, è uno così vicino. Sono vivo! No! Ok, perfetto. Questo no, è per andare a chi. Ok, andiamo a Dov'è l'ultima stella? Stiamo perdendo tempo perché siamo morti tutti. Dov'è l'ultima stella? Forse con lui? No, quello serve per Yeah, L'ultima stella non sappiamo dove. <ride> ma dai! <ride> per un peso! Un ok, a caccia dell'ultima stella. Uh -huh. uh, allora, questo livello è, fatto è stato... Tutto tutto. È stato dai, easy. Diciamo. L'abbiamo fatto al primo tentativo. <ride> e' preso due monete praticamente. L'abbiamo fatto al primo tentativo, ma non... Cioè, ma non a per stella. Yeah, la gioia! Oh mio Dio Non capisco ancora perché quel livello è già sbloccato Non è già sbloccato Sì è già sbloccato Ah quello Quello lì Aspetta. non si collega a niente Il fiore si sì, A noi interessa ora prendere l'ultima stella di qua Quindi tagliamo e ci rivediamo lì Ok qui c'è la stella Ora tipo corri Preso Corri corri Ok ora ci rivediamo alla fine No se ce la facciamo, okay, ce l'abbiamo fatta. Guarda il punteggio, aspetta <ride> 500 Eh, hai preso, hai preso 5 monete. Ok, ce l'abbiamo fatta. Okay. Questo video è durato un casino per noi, ma proprio niente. E okay, Quindi, vai. nella prossima parte di Super Mario 3 World, continuiamo il mondo fiore facendo questo e altra okay. tanta bella roba. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Addio, ciao. Paolo.